Adesso le regole le faccio io, ok? Se tu stai zitta è buono. E non attiri l'attenzione. Che c'è? Devo ispezionarti le corde vocali adesso. Ti prego, mi serve solo una settimana. Una settimana? Chiedi troppo. Senti, adesso le regole le faccio io, hai capito? Se tu stai zitta e buona e non attiri l'attenzione, andrà tutto bene. Scusa, ho fatto di tutto per ripagare il debito, ti supplico, dammi ancora una settimana. Sai, la vita è fatta di scadere e oggi è arrivata la No, no, non uccidermi! No. Ho dimenticato una battuta. Sei incastrato? Come? Eh. Oddio, oddio, mi scusi. Oddio. Ma come l'hai messo? Mi scusi. È arrivato l'autista, dobbiamo andare. Ma eh, Lo tenga, lo togliamo dopo, oddio. Scusi, uh, ma lei è Sara Di Martini? Uh, sono non so, un grandissimo fan. Ma le posso chiedere un autografo? La prego. Ma... La prego. Ma... ma scusi, cosa sta facendo? Martini! Martini! Martini! Martini! Martini! Martini! Martini! Ciao, ciao!